Buonasera e bentornati a questa seconda puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus in, in, realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è il sorriso. Quanto vale un bel sorriso? Uh, passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Sono con noi il dottor Maurizio Gargano, Buonasera. medico, chirurgo dentista Buonasera. e la dottoressa Rita Menditto, psicologa e psicoterapeuta. Allora, prima di passare la parola a Sergio Ambrisano voglio ricordare che è possibile seguirci anche sui canali social. Saremo in diretta Facebook eh, sulla pagina Sergio Ambrisano 2, e per poter interagire con gli ospiti studio e farci delle domande da casa. Il numero di telefono è 081-1972-0281. A te Sergio. Grazie Giussi, buonasera a tutti, bentornati, bentrovati e buone fatte feste. Il numero telefonico andrà in sovraimpressione, quindi se qualcuno non è riuscito a prendere nota del numero lo, lo troverete, nel scorrerà sotto, al, sotto le nostre pance, televisivamente parlando. Stasera è una trasmissione abbastanza eh, rilassante in questo clima, abbastanza stressato, brutto. Non a caso abbiamo invitato la straordinaria dottoressa Mendito che oramai è un must della nostra trasmissione, ci segue penso che questo è il terzo anno che sta con noi e noi ne siamo orgogliosi e felici partiamo immediatamente invece la prima domanda la facciamo perché è dovuta la facciamo al dottor Maurizio Gargano parliamo di sorriso ma parliamo di denti perché quando si sorride la prima cosa che vediamo sono i denti il segreto per avere una bocca sana il segreto per avere una bocca sana è farsi regolare i controlli dal proprio odontoiatra eh, è chiaro che un'igiene orale corretta favorisce il, il mantenimento del sorriso e poi noi odontoiatri aiutiamo eh, i nostri pazienti a sorridere. Eh, il, noi ci confrontiamo spesso con persone che hanno un sorriso a denti stretti, cioè sorridono appena con, con le labbra, invece è così bello vedere delle persone che quando ti, ti incontrano ti fanno un bel sorriso con questi denti eh, che sprigiona questa... Ed è su questo sì. che la voglio interrompere sì. un attimo, perché in età adulta un sorriso brillante è ancora possibile, un'accurata igiene orale. Quanto aiuta? L'igiene è fondamentale perché sappiamo che una delle cause del, dei denti scuri è il tartaro. Il tartaro si forma perché è difficile pulire i denti in quanto noi italiani non riusciamo a pulire bene gli spazi interdentali, dico perché noi italiani perché la scuola anglosassone invece predilige l'utilizzo del filo interdentale che noi adesso stiamo cercando di introdurre in maniera massiva con i nostri pazienti. Il filo diminuisce questa, sicuramente questo problema e si vedono meno sorrisi scuri ingialliti però anche il fumo sappiamo benissimo e alcuni cibi ingialliscono i denti. Il consiglio che posso dare a tutti è fare un paio di controlli all'anno dal proprio dentista e farsi seguire se ci sono problemi di natura, soprattutto lei parlava, eh, Andrisano parlava delle persone di una certa età, le persone di una certa età hanno i denti consumati e eh, chiaramente per l'uso per per meccanico dello spazzolino, l'abrasione e non altro. Spesso se non altro, anche con eh, dentifrici aggressivi. Dentifrici troppo aggressivi, magari. Poi parleremo si utilizza, anche del, del sì, fluoro si, utilizza, si utilizzano dei spazzolini magari troppo duri, pensando che sfregare <coughs> il dente significa pulirlo. Invece, in realtà, eliminiamo quello strato protettivo che è lo sbalto. Eh, ripeto, eh, le persone anziane consumano i denti e li ingialliscono. Noi siamo pronti a ripulire, a rimuovere la placca e il tartaro, però certo che l'utilizzo corretto dello spazzolino del filo interdentale sicuramente aiuta moltissimo le persone. E non vorrei trascurare la parte medica dove sappiamo benissimo che eh, la, una, una quantità eccessiva di placca nei denti eh, favorisce malattie anche su altri distretti. La interrompo perché sì. mi sta rubando la seconda domanda sì. che le, la terza domanda che le volevo fare però prima di arrivare alla terza domanda è un periodo post festivo, post natalizio dove si sono consumati dolci e zuccheri aiosa Dottoressa gli zuccheri fanno male sicuramente ai denti però fanno bene un poco anche all'umore come lo fa il cioccolato chiaramente come si può coniugare questa passione per i dolci che poi la Campania Napoli è una pasticceria rinomatissima e quindi come si fare secondo lei avere la voglia di sorridere perché tante volte avendo dei denti sul marroncino uno lo diceva bene il dottore un sorriso a denti stretti invece un bel sorriso anche marroncino ma spontaneo a lei beh eh, coniugare il desiderio di mangiare cibi zuccherini eh, sicuramente è una cosa fondamentale cercare di capire da dove nasce questo desiderio se il desiderio è dovuto a una fame emotiva o veramente dovuta a una fame fisiologica in questo momento subito dopo le vacanze natalizie Senz'altro quello che abbiamo fatto è fare non un uso ma un abuso di tutte queste leccornie ma probabilmente è chiaro che questo momento emotivamente significa anche tanto per noi soprattutto in questo momento storico che tutti noi viviamo eh, ritrovarsi in famiglia, condividere dei momenti di tradizione ci ha fatto un po' andare oltre il piacere fisiologico ma quello di ricondurci a un piacere sicuramente emotivo. E Lei ha detto una cosa interessantissima, questo periodo veramente triste, e che però per certi aspetti, voglio essere cattivissimo in questa domanda che le pongo, la mascherina, io ho i denti brutti, ho la mascherina, me li copre, me la sono calata, la mascherina quanto influisce sul contenimento e sulla voglia di non sorridere o di sorridere a denti stretti? Beh, ehm, sai Sergio, in realtà il sorriso no? si dice tanto spesso, eh, i tuoi occhi sorridono, ci sono persone che possono sorridere con gli occhi, si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, la mascherina sicuramente in questo periodo storico ci ha insegnato nuove modalità relazionali, la comunicazione non verbale, abbiamo dovuto imparare a relazionarci con gli altri in maniera diversa, la mascherina è sicuramente uno di questi, però il sorriso non è soltanto una questione di interazione con l'altro, un effetto sociale, ma è anche un effetto psicologico e emotivo che crea benefici ed energia positiva personalmente all'individuo. Perfetto. Dottore Gargano, le tocca. Stavamo parlando di igiene mentale, di mantenimento anche della cura, parlavamo di tartaro, però fluoro quanto incide, quanto fa male, quanto fa bene, si deve usare, non si deve usare. Allora, un, un buon dentifricio eh, medicinale contiene una, una parte giusta di fluoro, però dobbiamo ricordare a tutti e soprattutto ai bambini che il fluoro è una sostanza tossica. Eh, sappiamo che si accumula nell'organismo e sappiamo che determina notevoli danni. Allora, io devo voglio ricordare ai genitori soprattutto che spesso i bambini mangiano, ingeriscono il dentifricio e questo è grave perché i bambini quando con l'alimentazione che hanno ingeriscono già una quota sufficiente di fluoro, soprattutto dall'acqua che noi beviamo, è un surplus di fluoro probabilmente potrebbe provocare dei problemi a livello osseo, quindi evitare di tenere il dentifricio a portata di mano dei bambini perché i bambini sono curiosi, assaggiano e magari è piacevole sentire quel sapore di menta, e quindi evitate di darlo ai bambini e magari lo, lo si conserva in un cassetto questo dentifricio i bambini in, inoltre devono spazzolare i denti anche quando sono piccini magari facendolo come un gioco e devono utilizzare un dentifricio idoneo per, per i bambini proprio perché questi dentifrici per bambini che sono fatti a fasce di età eh, hanno quantità di fluoro veramente bassissime o addirittura non ce l'hanno proprio L'abitudine della pulizia va fatta dai primi giorni, Io di, non dico di, da neonato, ma insomma eh, quando il bambino riesce a, a capire che i dentini vanno spazzolati, è un po' come un gioco, ma quel gioco diventa un C'è cioè una prima domanda da cazzo. Sì. Dottor Gargano, a conferma da, di quello che lei sta dicendo, sì. uh, libero brigante, dice, i dentifrici fanno male? Uh, I dentifrici contengono sostanze dannose e nocive? Dice... Lo dice come affermazione, non esistono i dentifrici d'onei oppure ci sono? Secondo lei allora, che cosa può consigliare? No, i dentifrici eh, non fanno male, però non vanno ingeriti. Mm. Nessuno deve ingerire il dentifricio, perché comunque mm. sono delle sostanze chimiche che possono far male? No, è un po, un po troppo, però certamente non fanno bene. Eh, I dentifrici medicinali di case farmaceutiche. C'è eh, una telefonata sì, da casa. Sì. Da dove chiama? Pronto? Salve, Salve, buonasera. Buonasera, pronto, buonasera. Chiamo da Napoli. Ci dice il nome, signora? Eh, il mio nome è Filomena. Buonasera Filomena. Eh, Faccia la domanda. Bene. Allora, la mia domanda è per la dottoressa, che ammiro tantissimo e vi seguo da un po' di tempo. Volevo chiedere alla dottoressa... Grazie. Visto il momento così particolare, visto il momento così critico, che abbiamo, credo un po' tutti, un cuore sofferente, Come si, da dove si può attingere questo sorriso che voi state proclamando? Bellissima domanda, brava, brava Filomena, grazie, grazie. Grazie Filomena, grazie. Ne ha facoltà dottoressa. <ride> Beh, in realtà, eh, Filomena, ci sono tante ricerche che ci dicono che pur non effettuando un sorriso indotto dagli altri, quindi un sorriso spontaneo, i benefici fisiologici sono davvero tanti, eh, quando sorridiamo anche se in maniera più consapevole e razionale, quello che succede al nostro fisico eh, è davvero straordinario, è come se il nostro cervello riuscisse a liberare delle sostanze, degli ormoni che creano dei, dei significati. Benefici, ad esempio, c'è un abbassamento del cortisolo, c'è un aumento della dopamina, è un aumento delle endorfine, che sono tutti ormoni che ci aiutano a sentirci meglio. A quindi fare in modo che la nostra anima, la nostra sensazione, sia più positiva. E questo ci conceda di allontanarci le sensazioni negative di dolore che in questo momento, sicuramente, viviamo un po' tutti. Io, direi, posso aggiungere una cosa che mh, sorridere eh, aiuta anche quella mimica facciale che eh, ci aiuta a fare, eh, a, a fare una ginnastica semplicemente i muscoli, muscoli facciali sì. e quindi anche le rughe si attenuano quindi bisogna sorridere bisogna ridere assolutamente come diceva la dottoressa eh, Dottore, lei in apertura parlava di visite dentistiche almeno due volte l'anno ma questo Ogni solo seguito. in assenza di problemi, ma, in presenza ehm. di problemi? Presenza di problemi sarà proprio l'odontoiatra a stabilire appuntamenti più brevi a secondo del, del, del problema che può avere il paziente eh, diciamo che oggi vediamo eh, molto meno carie rispetto al passato ma abbiamo un'incidenza eh, maggiore di problemi di natura parodontale quindi richiamiamo più spesso i nostri pazienti allo studio per controllare per mantenere il dente naturale Quanto influisce una flora batterica intestinale non solo eh, sull'alito ma eh, su una serie di problemi adesso concatenati anche sull'apparato dentario Beh, Noi non possiamo considerare il la bocca come un settore dell'organismo, l'organismo è, è un insieme per cui anche lo stomaco, anche una cattiva digestione Può, avere, può provocare dei problemi, acidi, cioè. assolutamente, si inizia, se posso ci sono, interrompere si sì. inizia a parlare di microbioma, sì. microbiota, sì. intestinale che... Sì. Uh... La flora batterica orale e intestinale è fondamentale, ci aiuta in moltissimi casi, uh, noi non dobbiamo, non dobbiamo considerare quello che spesso sentiamo perché diciamo batterico come cattivo, eh, noi eh, ci portiamo dietro due chili di microbi nel nostro, eh, nel nostro organismo e questi microbi eh, fanno svariatissime cose, eh, pro ci proteggono, ci producono delle vitamine, eh, ci, eh, ci danno eh, delle, mh, delle sostanze che noi non riusciamo a, a produrre, gli, lo, lo fanno i nostri microbi. Sì, sono, sono, parte del sistema sì immunitario sono parte del sistema immunitario che oggi sistema. sembra sia scomparso. Purtroppo <ride> <ride> sì. Ci sono degli alimenti che sono particolarmente dannosi per lo smalto dei denti, ma anche per la dentina, proprio per il meccanismo, io lo chiamo meccanismo in senso molto lato e generico, dentale. Fondamentalmente. Non, anche non perché è... ha una funzione importantissima, certo, no? la certo, masticazione. Certo, certo. Eh, fondamentalmente non esistono alimenti che non si debbano consumare perché tutto quello che, che, che si può mangiare è commestibile eh, l'uomo può assumerlo anzi ci sono alcuni alimenti però che possono un pochino danneggiare un dente che già di per sé è uno smalto consumato e sono quelli acidi eh, il limone, per, eh, giusto per dire la coca cola eh, delle bevande cassate eh, però diciamo che eh, ecco la cioccolata che fa così bene alla, alla, alla psiche come diceva la dottoressa, eh, purtroppo non è che fa male ma si attacca ai denti ed è difficile rimuoverla e favorisce poi una crescita batterica esagerata perché quei, quei batteri servono per pulire eh, appunto eh, dai residui alimentari che noi abbiamo in bocca invece volevo ritornare su. è stata bella la domanda dell'amica Filomena che ci segue, la, eh, la, la mancanza di voglia di, di ridere normalmente o di sorridere perché questo qua l'abbiamo già detto eh, fino alla noia che è un bruttissimo eh, momento che si sta vivendo un pochino eh, globalmente tutta l'umanità sostanzialmente. Però Napoli è una città speciale, una città particolare, un po' come l'Araba Fenice, che risorge su se stessa. Quindi quel, questo napoletano, questa napoletanità che ci porta comunque a sorridere, quanto aiuta psicologicamente. Ma sicuramente è essenziale. Ci sono tanti, come ho detto, studi per quanto riguarda anche i famosi neuroni specchio, che sono in realtà dei neuroni che ci conducono a riproporre quello che abbiamo di fronte quindi ovviamente se qualcuno di fronte a noi ride in maniera incondizionata ci viene voglia di ridere no? esiste proprio una terapia apposita che si chiama la, il sorriso terapia, è eh, una terapia fatta apposta dove persone si incontrano proprio per ridere a squarciagola ed è contagioso in realtà tutti noi possiamo sperimentare questo effetto se qualcuno ride eh, noi iniziamo a ridere anche senza motivazione anche se non sappiamo perché, basta pensare a un neonato, quando ha di fronte qualcuno che inizia a sorridere, in maniera spontanea anche lui inizierà a sorridere. A, a sorridere. Come lo sbadiglio. Sì. Si e Lei ha contagiato la nostra amica che ci segue, Diana Cavallo. Uh, Diana Cavallo ci afferma e chiede, dice il sorriso fa bene anche alle difese immunitarie? Sì. Può aiutare uh, sì a contrastare l'ansia e lo stress noi, noi non siamo ciecati è che il mio PC <ride> è piccolissimo quindi noi ci scusiamo con gli amici da casa perché io sono vecchio ma lei è giovanissima e, e, scritto, e ma, è scritto vergognosamente piccolo eh, certamente è così perché come vi ho detto prima abbassa il cortisolo che è un ormone appunto che noi produciamo in maniera quando ci troviamo sotto stress tutto questo ovviamente crea un disequilibrio nel nostro sistema e quindi ovviamente anche il nostro sistema immunitario ne risente di tutto questo quindi ridere fa sicuramente bene Prima di andare in pubblicità dottore quali sono i disturbi del cavo orale che possono colpire un adulto che sono diversi da quelli di un, un minore, di un giovane, di un ragazzo? Diciamo che i giovani eh, che non sorridono hanno dei problemi eh, di natura traumatica per lo più, eh, mentre le persone di una certa età non sorridono perché gli mancano alcuni denti. E noi interveniamo proprio per, eh, per favorire restituire. questo bene. Per restituire il sorriso, proprio perché... come la una missione anche sociale? Sì. Um, oggi la mascherina agganciandomi al discorso che faceva lei prima, la mascherina da me vengono dei pazienti e dicono grazie alla mascherina io sto Tirando avanti tirerò ancora un po' avanti. Quasi un risparmio economico. Quasi un risparmio economico ma la, vedete la tanto... bellezza dei Napoletani è questa, mm, sì, no? Sì, quella, sì, quella di i, trovare la i, parte quasi comica sì, per sì, certi esatto, aspetti sì, della tragedia. Sì, sì, sì, sì, esatto. Per cui ecco, le, le persone in una certa età hanno i problemi ecco, di, di, di perdita dell'elemento dentario e noi interveniamo eh, con, eh, con la, la rimozione dei denti malati e la sostituzione dei denti che sono chiaramente protesici, ma che restituiscono comunque il sorriso per e la, la sicurezza. Anche. Una so sì, Questa è la domanda che sicurezza. devo riservare alla dottoressa, sì. si prepari, ha studiato. Sì, sì. <ride> sono pronta. E allora, eh, le ho rubato il tempo e la battuta. Eh, carissima dottoressa, la, la sicurezza di una bella dentatura, anche se artefatta si può dire, sì, sì. anche se innaturale, perché poi sono delle piccole protesi restituisce quella sicurezza che si è persa per un certo periodo di tempo, perché non è che uno perde il dente immediatamente basso no. cerca come diceva anche in questo momento di non eh, floridità economica certo. una cerca in qualche modo di ridere a mezza, prova a, mezza a denti stretti. è importante riconquistare quella sicurezza persa Ah, hai detto tante volte sicurezza perché in realtà sorridere oltre a essere un effetto sociale in questo caso è un effetto psicologico molto importante quando sorrido e qualcun altro di fronte a me risponde con una risata la mia autostima migliora perché significa che da qualche parte ho creato una risposta positiva di fronte a me, questo è un buon feedback, significa che sono gradita non solo, dall'altra parte ci sono degli studi scientifici che ci ricordano che i nostri ricordi, quindi la nostra memoria migliora proprio quando noi stiamo sorridendo. Quindi è, è veramente, guardate, noi abbiamo, è una trasmissione eh, che vista da casa può apparire anche un pochino sull'allegrotto no? per certi aspetti invece noi facciamo informazioni proprio ridendo sul tema della trasmissione con il sorriso sulle labbra anche sul beige, i miei denti perché sono <ride> un'ultra ultra sessantenne però io mi permetto ancora di sorridere nonostante tutto quello che ci sta eh, succedendo intorno, ma lei dottoressa consiglierebbe a una persona perché io mm ho -hmm. visto delle immagini eh, sfogliando un pochino eh, queste pagine un pochino universali, i vari sorrisi, ho visto dei messicani senza un dente in bocca che ridevano a bocca aperta, consiglierebbe a uno senza denti di farsi una bella risata? Assolutamente, non è una questione di quello che trovo davanti ma di quello che si riesce a creare quello con sorriso, quello che c'è dentro, sì, è proprio così, quello che si riesce a creare nella relazione con l'altro attraverso questo mezzo comunicativo che è il sorriso noi nella, nella seconda parte parleremo di implantologia, parleremo di tecniche di chirurgia, quindi continuate a seguirci, noi fra esattamente un minuto andremo in combe la pubblicità e quindi continuate a seguirci, vuoi chiamarla la pubblicità? Dai che ci sta aspettando, guardala, è, è, una, è una diretta bellissima, Dai, pubblicità.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 Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema www.sidelmed.it Eccoci, eccoci qua, eccoci qua di nuovo in diretta. Noi ci divertiamo perché il bello della diretta è anche sorprendere e sorprenderci e soprattutto sorprendere i nostri ospiti. Quindi ci divertiamo anche un pochino così appunto per, per sorridere. Però dal serio al faceto e viceversa, dottore, eh, eh, ci siamo lasciati dicendo che avremmo ripreso parlando di chirurgia. C'è una chirurgia dentale tradizionale, ma ci stanno delle tecniche molto moderne. Partiamo da quella, la tradizionale. Allora, la perdita dei denti chiaramente eh, viene affrontata dall'odontariata, chiaramente insieme al paziente eh, che richiede la sostituzione dei denti mancanti con delle protesi, queste protesi eh, sono quelle tradizionali che possono essere removibili o fisse e, e chiaramente dipende anche dal, dalla possibilità del paziente di spendere più o meno eh, a seconda delle sue tasche, però diciamo che noi... Si ride un po' meno in quei casi? Ma non è vero, si può sempre ridere, il, il fatto è che magari una protesi fissa dà una maggiore solidità psicologica a sorridere eh, magari la protesi mobile col tempo tende a muoversi ci vuole, ci vuole la crema adesiva insomma, che può dare, pochi problemi. crea qualche problema soprattutto anche di alitosi sì. ma sì se, se uno non la pulisce bene può provocare anche dei problemi di alitosi però non, è, non penso sia la protesi di per sé generalmente la causa di alitosi la, la, la, la, la nuova, le nuove tecniche eh, che poi non sono proprio neanche nuove però si sono, si sono affinate eh, sono quelle di sostituire i denti mancanti non limando i denti a ponte con le protesi dette a ponte eh, ma di, fa, di mettere delle viti di titanio nell'osso e una volta che l'osso attecchisce la vite eh, si può tranquillamente caricare una protesi fissa che oggi diciamo, grazie alla tecnologia può essere quasi perfetta eh, imitando il, il colore, la forma, eh, il dente in tutto e per tutto e dando anche eh, la possibilità di masticare bene è chiaro che tutte le protesi da quelle più economiche a quelle più costose vanno controllate perché sono delle, delle apparecchiature che eh, purtroppo stanno in un cavo orale non è che l'impianto sta soltanto nell'osso ma l'osso comunica con la gengiva. quindi non possiamo pensare perché c'è una vita nell'osso di poter lasciarla lì abbandonata perché anche la vite così come la radice naturale del dente può andare incontro a fenomeni batterici che fanno perdere l'impianto, perché molti mi dicono allora la vite è un qualcosa di definitivo ma non, la... sempre. non sempre dipende dalla natura dell'osso del ho osso. studiato sì. dipende dalla natura dell'osso ma dipende anche ripeto un'altra volta dall'igiene e dai controlli perché se noi abbandoniamo Pensando eh, di avere risolto Pensando di avere risolto Perché molte persone pensano di aver risolto E, e mi vengono a studio Delle persone che hanno Una buona parte dell'impianto esposto Perché la gengiva E l'osso è sceso Si ritira eh sì, e Prima di passare alla seconda domanda Voglio ringraziare un po' gli amici che sono tantissimi quindi non ne vorrei saltare nessuno, c'è Ciro, c'è Diana che ha fatto anche la domanda, c'è Bobo, io voglio salutare con affetto Gino Giammarino che è un carissimo amico e collega, eh, che ci fa dei complimenti e quindi grazie Gino, un abbraccio, poi c'è Gigi, un altro Gigi, quindi grazie a tutti quanti voi, noi ogni tanto eh, sbagliando perché non guardiamo in camera salutiamo anche gli amici che ci seguono perché è doveroso. Dottore, io ho un problema molto molto serio perché leggo da più parti addirittura organizzazioni Pullman per la Croazia, Pullman per la Grecia, Pullman per l'Olanda, poi dopo un anno vengono con queste noccioline rotte dai dentisti perché io prima di invitarlo ho sentito anche lei e anche altri dentisti che mi hanno confermato tutti quanti che Purtroppo usano dei materiali sì. che costano pochissimo, che sono bellissimi appena impiantati. Sì è un po' come le macchine cinesi mi scusino gli amici cinesi che ci hanno regalato il covid però voglio dire, un po' come le macchine cinesi che dopo i motorini, discutono, scooter ne ho comprato uno, l'ho buttato dopo un mese prego dottore purtroppo io non. i colleghi croati sono bravissimi o comunque quelli dell'est come, che... come tecnica sì, come qualità del prodotto eh, diciamo ma... io non, non discuto neanche sulla qualità e il problema è che eh, il, il paziente deve tornare, come abbiamo detto, ogni sei mesi dal dentista sempre semplicemente per salutarsi e fare un semplice controllo E dire ok, sta andando tutto bene, bene Come proprio. si fa a ritornare in Croazia, in Bulgaria, in Ungheria In Olanda che si, In Olanda, ma in Olanda un pochino meno adesso È, Era in, è stata così, una prevista, però l'Olanda. Sì, è stata una pripista Però voglio dire, non è quello eh, poi, io ho visto i prezzi che si fanno in questi paesi dell'est, ma i nostri odontoiatri cioè a Napoli non sono così cari. O... C'è cioè una so... domanda molto sì. interessante da casa. Sì. Ok, sempre se riesco a leggerla. Sì. <ride> allora, si può accedere uh, a dentisti con la cassa mutua? Sì. Cioè è mutuabile la prestazione sì, Dentistica? Sì, la pesa è, allora, è lunga è, Chiaramente eh, la pre Le prestazioni odontoiatriche sono costose E costano molto Sul servizio sanitario nazionale Questo fa in modo che I dentisti che sono eh, Convenzionati Non sono tantissimi eh, Però esiste Il suo es è convenzionato? Scusa, no ma no. Scusa. Eh, Esiste anche Il, il policlinico che eroga delle prestazioni, esiste anche il Cardarelli, che eroga delle prestazioni. Le liste non... di attesa saranno lunghissime. Eh, ehm... Le liste d'attesa sono lunghe, ma non sono neanche eccessivamente lunghe. Io voglio fare controinformazione e mi sto rivolgendo alla mia carissima amica Rita Menditto. Noi abbiamo parlato, abbiamo esaltato il sorriso, abbiamo quasi elogiato in una maniera indiscriminata. Però un signore anziano che ti spara un sorriso bianchissimo quanto vale quel sorriso secondo lei ma sotto, non economicamente perché questo ce lo può dire il dottore ma quanto può valere? è un fake quel sorriso usando un termine quasi da social no, non è una cattiveria la voleva dire sta cosa perché fra le domande l'ho un pochino rubata C'è un sorriso falso quanto vale a dimostrazione di una presunta allegria o gioia? Mm. È, è complessa anche per lei la domanda, io è lo sì. so. Ma oh, guarda, ehm, Sergio, tu sai benissimo che io sono anche la coordinatrice di due residenze per anziani, quindi ah, apri bello, sì, un sì. portone no. per quanto riguarda gli anziani. E ti posso dire avendo... C'è un posto perché io fra poco <ride> ho, ho bisogno di. Non ci Ah, io posso dirti che quello che guardo soprattutto quando sorridono non è soltanto la bocca ma è proprio tutto quello che si attiva, sono, è proprio la vitalità. Sono gli occhi che ridono in quel caso e quindi anche se i denti sono neri sono più belli di quelli smaltati, bianchi secondo me... Eh, Com'era com quel prodotto che si mette sui denti, mi scusi o non sono? La pittura? No, no, lei aveva detto di quella specie di... Eh, la zirconia? Bravissimo, sì, la, la, la zirconia che mi fa pensare, pensare mi porta con la mente i, i zirconi che sono falsi e diamanti. Ed è Esatto, esatto. E quindi, quindi è un falso sorriso. Era, era una parentesi eh, quasi inadeguata, però mi è piaciuta fare lo stesso. Conduco io e me ne assumo la responsabilità, insomma, anche se dico delle scemenze. E quindi ritornando invece molto molto seri, quindi abbiamo parlato delle, della implantologia o degli interventi tradizionali, quindi ponti eccetera, mentre invece ci stanno delle nuove tecniche molto molto eh, come dire, interessanti ma anche molto costose. Diciamo che adesso con la digitalizzazione. Eh, questa sta entrando un pochino dappertutto in tutti i campi e sta entrando anche nei nostri studi. Eh, grazie al CADCAM, si riescono addirittura a non prendere più le impronte della bocca e, e eh, attraverso dei programmi specifici, eh, l'apparecchio. Eh, tramite il computer eh, ci costruisce direttamente con, dei, una con una precisione millimetrica quello che può fare chiaramente un computer e non riesce a fare la, la mano dell'uomo certo. benché perfetto ma comunque non è mai perfetto come, come lo fa il computer eh, e questo sicuramente avvantaggia ehm, diciamo il sorriso perché ci permette subito di realizzare dei manufatti immediati e purtroppo svantaggia gli odontotecnici che non lavoreranno più per e questo noi, motivo noi come avevo, come avevo detto in esordio noi siamo anche una trasmissione con grande umiltà di servizio e, e proprio in funzione di ciò io voglio dire esistono tantissimi falsi dentisti esistono tantissimi falsi chirurgi che si assumono delle responsabilità molto gravi spesso lavorano in laboratori inadeguati, spesso non rispettano nessun criterio di igiene sanitario in modo particolare. Cosa si sente di dire ai nostri ascoltatori? Eh, prima di tutto eh, è una cosa semplicissima eh, quella di ormai tutti quanti col computer, col telefonino ci possiamo collegare all'ordine dei medici scrivere il nome del dottore e vedere se è veramente laureato l'ordine dei medici insieme all'albo degli odontoiatri fa da sempre, una, fa molta attenzione a trovare queste persone che si spacciano, a volte non sono neanche odontotecnici ma magari vigili vigile urbano spesso il, fanno dei danni gravissimi sì, fanno dei danni gravissimi, oggi, in alcuni casi irreparabili oggi sì eh, oggi gli ordini sono molto, sono molto attenti a questi e chiaramente anche le forze dell'ordine e la guardia di finanza i NAS controllano eh, molto, però eh, sappiamo benissimo che eh, una volta che prendono queste persone purtroppo non ci sono delle conseguenze molto gravi per cui magari molti continuano a farlo cambiando l'indirizzo dello studio. A volte anche i clienti consapevoli, proprio sì. per problemi economici, sì. si rivolgono. Come si può bilanciare questa cosa? C'è la possibilità di lanciare per esempio un appello, faccio per dire, per l'amor di Dio, non mi prenda, non prenda per un ocolato. Lo studio Gargano, faccio il suo nome perché è qui presente, eh, fa un prezzo speciale a chi ha un bilancio annuo che sta sotto i 10.000 euro io, faccio per dire si dico, può fare secondo lei una cosa del genere? penso di no però le dico che quello che faccio io e molti altri miei colleghi è spesso chiudere un occhio si capisce, è la persona che arriva allo studio in condizioni pietose e si cerca comunque di aiutare almeno noi a Napoli cioè, faccio, proprio del, sì, del dolore. questo chiaro. lo facciamo lo facciamo da sempre eh, a me è capitato spesso di trovare delle persone anche degli extracomunitari in grossa difficoltà e non puoi chiedere la parcella a chi non, certo. non tiene soldi per, per pagarsi un pranzo e viene là proprio perché ha un problema e perché serio perché hanno dei problemi seri e capisci che a quel momento eh, se puoi dargli una mano gliela dai e non sono solo io ma quasi tutti i miei colleghi ragionano in questo modo, noi siamo medici dobbiamo comunque cercare di aiutare eh, la bellezza vedete del medico del, nei limiti e non del possibile del, è una cosa molto quando, quando è possibile si fa anche diciamo, questa tra virgolette beneficenza alle persone che non hanno, hanno difficoltà economiche Rita noi stiamo saltando un pochino però stiamo seguendo un filo conduttore alla fine filo conduttore e quindi stasera sto proprio in bene di battuta. <ride> Chissà ma, perché, ma, vedi? Ma quelle là che ci vogliono gli schiaffi, voi da casa non vedete. Eh, grazie, questo, questo me lo mi perché c'è un filo che cammina a terra, conduttore, sono io, quindi l'anagramma filo conduttore. Eh, lei prima diceva una cosa molto bella, il sorriso degli anziani, io invece voglio parlare del sorriso dei bambini. Sai, proprio continuando in questo filo conduttore mentre parlavamo io parla, pensavo proprio ai bambini perché eh, siamo in sintonia, esiste, eh sì. no, non voglio fare altre battute perché mi becco qualche altro scapazzone dai. esiste la clown terapia perché è nata la clown terapia proprio per fare in modo che il sorriso nasca in questi bambini che si trovano in luoghi difficili e di dolore come possono essere gli ospedali perché perché i bambini sorridendo riescono a reagire ed avere un'efficacia delle terapie che fanno no? e quindi ritorniamo al nostro filo conduttore che il sorriso fa bene a tutti ho fatto un guaio terribile <ride> io chiedo scusa veramente <ride> non chiedo scusa a però è una battuta che mi è venuta così in maniera istemporanea Dottore, mi scusi, anche lei. Niente, allora, ritornando. ritornando vedete, stiamo parlando di sorriso, io l'ho fatto apposta. Perché lei ha un sorriso, un sorriso bellissimo, un, tra l'altro. Bellissimo, ma anche molto coinvolgente eh, emotivamente, perché ha una risata molto, molto bella. E io, anche per questo, la invito volentieri. <ride> Ci è capitato di avere degli psicologi in studio. Che, un grigiore, una tristezza unica però eh, dipendeva dagli argomenti e loro sono tutti bravissimi professionisti ritornando invece alle tecniche di implantologia eh, abbiamo parlato di quelle care abbiamo parlato del vecchio sistema e qualcuno ci sta chiedendo ma esiste una via di mezzo? cioè io non sono ricco, non sono povero posso arrivare a come fa un paziente o lei in funzione di cosa? Consiglia al paziente, o eh. dice guarda c'è cioè questo, questo e questo. Noi normalmente diciamo, tutte. C'è cioè un po' da venditore più o meno. Sì, un ventaglio di tutte le, le possibilità che si possono eh, attuare. È chiaro che poi. Ci sono i complimenti per lei, dottore Gargano, bravo e sincero. sincero. Grazie, <ride> grazie Bobo, grazie Bobo. Eh. È, il nostro, è un nostro ascoltatore che ci segue da sempre e che gli vogliamo veramente bene. Noi dobbiamo, dobbiamo rendere consapevole il paziente che ci sono vari tipi di lavori, chiaramente vari tipi di costi nel, nella, nella realizzazione del, del, del lavoro. È chiaro che quando si arriva a cifre elevate, ehm, c'è cioè la possibilità anche di rateizzare, sì, o di sì, fare sì, dei anche la possibilità di fare dei finanziamenti, di rateizzare. È chiaro che magari ecco, un operaio che guadagna 1.000-1.200 euro al mese, non è che si può permettere di fare il lavoro super estetico super bello però si può lo un, utile. Dare un sorriso con un lavoro funzionale in ogni caso e quindi non è detto che non ci sono lavori è chiaro che chi non viene nulla tenente non, non viene manco dal dentista non va manco me. dal dentista insomma. secondo me c'è altri pensieri per sì, la testa però noi diamo sempre varie opportunità e poi se c'è quel bel rapporto col paziente, quel feeling, sarà stesso il paziente dire io mi posso permettere di pagare una rata mensile di 300, 400, 500, quello che sia. Quindi se il paziente... è siamo entra... fiduciario nel senso venga le porto dentista. che lo facciamo anche. Quindi, lo facciamo. Ragazzi, qua si parla, in tante trasmissioni si parla sempre quasi, non male, malissimo, di alcuni dentisti. Noi abbiamo invece un dottore che ci sta smentendo un pochino. Ma sono quasi comuni veramente. Sì, un, noi a Napoli viviamo una realtà un pochino differente, non è che siamo a Bergamo a Brescia, dove chiaramente ci sono delle dif differenze notevoli, dove tutti lavorano e dove tutti possono accedere anche pure più costantemente. A quelle che sono le, le, le tariffe imposte. Esatto, comunque. esatto. E questo, questo è un dato molto, molto importante perché poi sfasciamo nella differenza delle due Italie. Chi ride meglio? Si ride meglio al sud o al nord? Dottoressa. Non è Ovviamente al sud, ma, ma non perché sono di parte, no, perché no, sono no, una napoletana, ma perché il sole? ce ne vogliono gli amici nordici, in modo particolare affettuosamente gli Ovviamente. amici piemontesi, <ride> non <ride> ce ne il No assolutamente, altri. Ma come ma è una questione fisiologica, psicofisiologica, c'è cioè il sole, il sole migliora, il nostro sistema immunitario aumenta la vitamina D, il nostro benessere migliora e quindi ci sentiamo meglio. Giusto. Infatti, e anche il mare influisce moltissimo perché lo iodio sì, aiuta sì, moltissimo. Tutta una serie Quindi sì, può essere una terapia farsi una bella passeggiata come fa un'amica mia, sedersi sugli scogli a prendere il sole, passeggiare sul lungomano. Ma non è E stranamente questa mia amica purtroppo non ha un sorriso meraviglioso, appena la incontro la porto qua in studio e ve la faccio conoscere. Quindi eh, ritorniamo di nuovo stasera, noi ci stiamo divertendo con il dottore Cargano che quando ti mette la pinza in bocca fa veramente male nonostante <ride> il dolore si sente lo stesso. Con la dottoressa Mendito che è veramente un piacere averla qua in studio da noi, eh, voglio, voglio tentare di ritornare nella mia funzione eh, di conduttore. Esistono diverse possibilità, di, io dico, poi mi corregge le, impianto parziale, quindi non una dentiera ma due o tre denti, un ponte. Sì. Ci, stanno, ci sta anche in oro, se ho letto bene da qualche parte. Diciamo che le prime colonie. non che... si usa più, no, non è il dente, il ponte. Il ponte, allora l'oro è un metallo pregevole e pregiato che viene sempre meno utilizzato per motivi tecnici, però non tanto per motivi. Eh, di costo perché l'oro meno... è un metallo molto flessibile mm. e quindi nel passato le colonne che si costruivano sull'oro eh, andavano incontro a frequenti fratture o danneggiamenti proprio della, della ceramica. Oggi il cosa si usa il titanio? Oggi utilizziamo il titanio, utilizziamo, abbiamo detto questa, questo nuovo metallo che è zirconia che è, che è un metallo bianco per cui ci offre delle caratteristiche estetiche migliori ma utilizziamo anche delle, delle leghe odontoiatriche che sono sicuramente più forti magari contengono anche percentuali di oro però ci sono vari eh, componenti metallici che fanno sì che la lega diventi molto più resistente più duratura e anche più igienica il sorriso è anche un pezzo una bocca relativamente sana però a richieste di persone che vogliono fare sbiancamento ormai si porta proprio di mo una moda sbiancamento, altri trattamenti per riportare Sì. che spesso è in contrasto anche con il fattore età cosa. io cosa lo dicevo prima scherzando sì. ma poi è un problema serio la cosa che le sembrerà strano è che le persone che hanno i denti più bianchi le chiedono gli sbiancamenti <ride> A questo come dovremmo è? chiederlo la, la dottoressa, eh, Dottoressa, Perché? come mai? Gliela giriamo questa domanda. Io già ho una bella dentatura, però la voglio, voglio ancora, ancora più bene. È un problema psicologico, sì, Assolutamente. di anche. Parlavamo prima dell'effetto sociale, no? del sorridere. Quando io sorrido eh, provoco nell'altro una reazione positiva, quindi sorride, da parte mia il feedback è che la mia autostima migliora. Se io so che il mio sorriso è il più splendido di tutti, ovviamente la mia necessità è quella di migliorare. Però non è sono motivato, perché io sono un accentratore e In maniera un implicita... C'è un ego, dottoressa. C'è un ego che prevale... In maniera a implicita quello eh, che voglio è cercare di essere niente. il più perfetto possibile. E quindi iniziando a sapere Ma che mi danno tre obblighi. un effetto dei social, della foto, perché il like sembra che abbia sostituito il feedback praticamente assolutamente Quindi, è, è un feedback a tutti gli effetti e poi sì. i filtri portano ad avere sempre questo bianco che è totalmente innaturale perché sì. noi non abbiamo i denti bianchi assolutamente no. cioè sono eh, avorio, il colore, colore avorio il colore beh, dei denti al di là delle color... macchie sì, eh, diciamo che ci sono delle percentuali di, di bianco nel dente ma il dente non è bianco noi diciamo bianco, ma in realtà eh, ci sono varie tonalità di sì, noi abbiamo. Sì, sì, sì, sì. Eh, per esempio quelli della, della razza negra eh, sono, hanno dei denti più chiari dei nostri. Eh, mi è capitato. Oh, non è che l'effetto del colore della no, pelle no, che faccio. No, no, no, infatti pure io sì, all'inizio pensavo che fosse così. In realtà mi è capitato di fare un ponte a una signora eh, che era del penso strilanchese. È stato difficile trovare fare quel colore lì perché non, non c'era il tecnico, non, non aveva quel colore. perché il adesso mi ha incuriosito, come eh. avete risolto? Abbiamo risolto perché con le alchimie di... che ha fatto il tecnico di realizzare un colore quanto più simile a quello dei suoi denti. Ragazzi, voi al napoletano dategli una mazza e un pennello. Insomma, sei bravo. <ride> riusciamo a fare delle cose eh, meravigliose. I, i, I sorrisi, e ritorniamo in tema: i sorrisi sono cose importanti. I sorrisi in questa fase eh, drammatica che stiamo vivendo, lo abbiamo anche detto. Questo abbiamo aperto proprio su questo, su questo argomento. Il, il sorriso, è, la dottoressa parlava di eh, terapia quasi perché la sì, sì, clown terapia porta, porta dei ridere. gruppi di autoaiuto proprio che fanno questo. però poi c'è gente che ha i denti perfetti, non come i miei non ha probabilmente grossi problemi, però nonostante tutto non riesce a sorridere e soprattutto si chiude in se stessa. Io conosco degli amici che, sono, eh, che stanno anche molto molto bene economicamente, quindi non hanno grossissimi problemi, sono belle famiglie, perfette, medio borghesi, con figli, macchine, però io gli ho detto proprio durante queste festività, ma perché non sorridete mai? Cos'è che spinge le persone a non sorridere in modo particolare quelli che stanno meglio degli altri che potrebbero sorridere? Beh, La paura di perdere quello status. Perché beh, è una discussione sono... che abbiamo fatto alla vigilia di Natale con un gruppo di amici. Ah ecco, beh, sono tante le dinamiche relazionali in questo caso che si attivano. Ovviamente eh, quello che conta è stare bene con se stessi, no? Quindi quando questo succede si è voglia anche di condividere questo se stessi con gli altri. Se invece dentro di noi ci sono appunto speranze di perfettibilità, quindi i miei denti devono essere bianchissimi, il fatto che non mi sento in grado di poter relazionarmi con gli altri, e allora tutta una serie di istinti naturali come quello del sorriso del neonato di cui abbiamo parlato prima, io li reprimo, quello che io posso consigliare e se qualcuno riesce a sorridere iniziamo a sorridere noi, cosicché possiamo essere contagiosi e contagiare chi non sorride. Perfetto, eh, questa è l'ultima domanda tecnica perché siamo quasi ai titoli di coda. La masticazione è una cosa molto molto importante perché è il motore, perché poi quello che mastichiamo arriva eh, macerato allo stomaco con tutti i meccanismi di digestione, con una dentatura Indolenzita in perché ci stanno dei problemi gengivali, certo. pur avendo i denti ancora buoni, sì. però le gengive ti, ti portano a non potere non schiacciare, masticare. Bene. Come si interviene in questi casi? Il dentista, cura anche chiaramente, la parte gengivale sì. che è il supporto, no? Assolutamente sì. È un il osso cura qualche... la bocca, quindi chiaramente tutto quello che è l'apparato è. Non è facile sempre però poter... Sì, perché la piorrea, per esempio... Perché la parodontite è una malattia... Io ho detto volgarmente diciamo, la piorrea. Eh, sì, ehm, che è una, è una malattia che purtroppo... Che si sta diffondendo a macchie moltissimo, moltissimo. moltissimo, io più della carie. Io, allora, e prima di invitare il dottore simpatici. che interrompe sì. un attimo, io mi sono fatto tutto uno studio, tutta una... Io ho scoperto delle cose allucinanti. La parodontite che io pensavo stesse in via di estinzione, sparendo invece sta Aumentate. dilagando anche nei sì. giovani in alcuni sì. casi. Sì. Sì. anche quella che è no? Quella è contagiosissima. Quella è contagiosissima, basta. Ma non no, no no no, non si contagia. Ah, allora ci no, spieghi non perché si contagia il Non è per trasmissione di Non detta. è per trasmissione, quella giovanile è quella peggiore, chiaramente, perché ti fa perdere una decina di anni tutti i denti ed è veramente eh, disastrosa per il sorriso è devastante ma anche, per un giovane? Sì, come si interviene in quei casi? Eh, in perché casi abbiamo una gengiva, sì. una gengiva molle cerchiamo, dove, noi, dove chirurgicamente non ci si può andare noi, noi cerchiamo quando è possibile di mantenere sempre l'elemento dentario naturale quando non è possibile perché il vacillamento è elevato e quindi chiaramente non ci può essere più la masticazione e quindi si tende a degruttire soltanto, chiaramente con grossi problemi alla digestione, eh, quegli elementi vanno eliminati e se possibile eh, protesizzato prima possibile per evitare che quell'osso che viene danneggiato dal, dal, dall'attacco dei batteri possa fermare quella sua regressione, quantomeno per poter salvare tessuto osseo per poter poi eventualmente fare la implantologia. Lei al centro del tirassegno c'è una domanda per lei ancora. Allora Diana Cavallo sì. le, le vuole chiedere una cosa, dice, dice dottore io soffro di bruxismo Sì. Dice, uh, e anche mio figlio, ha detto ho comprato un bite che... Sì. Ho comprato un bite che poi devono essere sostituiti regolarmente. Sì, perché si consumano. Eh, perché di cui parlando a causa prima. di usura. Ho detto Come mai c'è così aumento tra i, tra i casi di bambini di bruxismo? Allora, i bambini soffrono di un, diciamo, di, di un bruxismo che è naturale fino a una certa età. Eh, noi sentiamo spesso i nostri figli, i nostri bambini durante la notte che si mangiano i si denti. Diciamo che questo fenomeno, col passare degli e anni. Sarebbe il disegnare i denti. Sì, il so, disegnare esatto. i denti. Questo o fenomeno passa. Essere, posso girare la domanda alla sì, dottoressa: poi, potrebbe essere anche collegato al gaming. Eh, guarda, tu, tutte, le, tutte quelle cose che noi facciamo di giorno, poi la notte, la notte si, <ride> ci ritornano. Sì. Quindi il stare davanti. Io, io dovrei stare oro. senza denti, praticamente. Sì. Eh, stare molte ore davanti al computer o ai giochi. Favorisce una, una tensione particolare che ci abitua, ci abitua attenzione, a serrare i denti. Questo eh, fa, favorisce un peggioramento del, dell'occlusione, un dolore alle fasce muscolari e chiaramente durante la notte. Ragazzi, il storia è volata! È volata, eh. io eh, siamo in chiusura veramente. Un appello al sorriso, proprio un telegramma, veloce in questo caso mi viene da dire per concludere quello che stiamo dicendo adesso è cercare di esprimere le proprie emozioni perché questo tipo di malattia viene anche, eh, nasce anche proprio dallo sì lo stare seduti, sì dal sì, giocare sì. ma perché non si esprimono più Bravo. le tensioni in questo Bravo. caso davanti a un videogioco ma Bravo. anche le emozioni positive come può che essere è grave, un sorriso molto bello, grazie è bello. Eh, dottoressa, <ride> noi siamo veramente in chiusura io ho visto tante foto di sorrisi, tantissime l'avevo detto prima, il sorriso più bello è quello senza denti, è quello l'attene neonati ragazzi, vi ringrazio tutti È quanti naturale. per averci seguiti, ci vediamo venerdì prossimo, a lei. Buonasera. Cuore di Spogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli Piazza Garibaldi 93-94,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 Ti aspettiamo a Napoli, in via vecchia poggioreale 45 o se preferisci scrivici una mail info chiocciola eurografo.net